Expo Venin Sud 2019, ci troviamo allo stand di Eurofood SRL, un'azienda di Ragusa che vende, distribuisce non solo sul territorio siciliano una serie di attrezzature e di prodotti di consumo. Siamo in compagnia di Roberto Di Noto, l'amministratore dell'azienda, che intanto invito a salutare. Bentornato Roberto. Grazie ancora, Venin TV, grazie ancora Fabio per il tuo. Questo primo ingresso e ringrazio il tuo gruppo e la tua equip per questi due minuti che dedichi la mia società, la città della mia famiglia, la Eurofood, una città storica nel mondo del vending. Guarda sempre in avanti, ha guardato mercati esteri in tutti quelle che sono le sue forme, del suo business, col business che si intende il vending e nel frattempo nell'ultimo periodo ha messo a segno un altro tipo di progetto che è molto importante è quello che il discorso del biocompostabile è quello che è l'innovazione di questo prodotto in fibra di legno, sia la paletta che in legno puro e in quanto anche certificata che anche il bicchiere per il vending asettico in fibra di legno. Che è quello che hai tra le mani, è un bicchiere realizzato in fibra di legno adattissimo, anzi perfetto direi per la distribuzione automatica che completando poi il suo eh, ecco qui discorso con le palette automatiche sono perfettamente in linea con quelle che sono le direttive della comunità europea per il 2021 la necessità del gestore oggi è l'affidabilità non solo del prodotto a essere in linea con le normative della comunità europea ma avere un prodotto che non si inceppa come la paletta ben certificata è stata testata da me per più di un anno in altri mercati, rende bene nel distributore e ha, ottimizza quello che è la fattibilità del distributore, evita anche gli inceppamenti e quindi i costi aggiuntivi per poter evitare questo, significa avere un prodotto affidabile e questo è all'altezza del compito e allora di questo parleremo al termine della nostra micro intervista alle nostre spalle abbiamo una serie di accessori realizzati da k di cui tu sei distributore ma non finisce qui perché non c'è solo k tra le aziende che tu distribuisci allora Eurofood e è un punto forte del suo eh, diciamo, progetto in quanto essendo una società che dà un'accessoristica ad alto livello e quindi consente a noi di poter integrare la nostra gamma siamo presenti sul mercato con diversi prodotti come bianchi storici su questo brand Ottimo prodotto, affidabile nel medio e lungo termine, macchina con una resa di erogazione e di estrazione eccellente. Siamo affidabili anche col prodotto Snack Manea, quindi un altro prodotto di stile artigianale ma di una manifattura ben dettagliata. Siamo presenti sul mercato con CPI, sistemi di pagamento innovativi e quindi molto presenti nel territorio nazionale e internazionale, quindi una vasta gamma completa. Siamo distributori dell'LK, quindi un altro tipo di brand che consente come accessoristica, sistemi di pagamento, il sistema 4.0 per la certificazione dei corrispettivi e tante altre piccole novità, il lettore di banconote eccetera eccetera eccetera che sono importanti per quello che è il discorso vending ed è estremamente importante che questi prodotti integrati nel nostro circuito mettono al consumatore finale, al gestore, nelle condizioni di poter creare il suo business non avendo altri intoppi che solo quello di amministrare al meglio la propria impresa sul piano amministrativo. Per quello che è il resto noi siamo in grado di poterli eh, strutturare e dare un know out completo a questo tipo di discorso. Lo facciamo da più di 25 anni. Noi siamo sempre stati un'azienda dinamica, emulativa, guardiamo avanti come oggi la paletta in legno, il bicchiere certificato in fibra di legno, sono prodotti che anche oggi sono all'avanguardia in quanto il mercato ce lo chiede noi siamo presenti, ma siamo presenti con un prodotto d'alta qualità Roberto, non termina qui perché hai dimenticato Brita Rita è un altro prodotto accessoristico nel nostro diciamo, circuito che consente di dare al consumatore finale, quindi al gestore, non solo un'estrazione del caffè di alta qualità e quindi dà anche la possibilità di migliorare la resa del prodotto, ma nello stesso tempo migliorare la resa del distributore. La combi, come si dice l'abbinata integrare la macchina bianchi il filtro brita, il sistema di pagamento eccetera eccetera eccetera che sono parte integrante del sistema vending questo consente a noi di dare al cliente finale un prodotto completo certificato e nello stesso tempo strutturato alle proprie esigenze e allora per chiunque desideri maggiori informazioni su questi bicchieri realizzati con la fibra di legno e le palette perfettamente biodegradabili qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno? Siamo in grado di poter dare al nostro indirizzo di posta elettronica info-eurofoodsrl.it tutte le informazioni che ci chiedono, siamo in grado di dare la paletta 90 mm classica o paletta 105 mm sulla base della propria richiesta siamo in grado di dare un, un bicchiere 166 cc storico come un 180 cc quindi sulla base delle esigenze del consumatore finale sulla base delle esigenze del proprio cliente sulla base delle esigenze del mercato possiamo soddisfarli quindi oggi Eurofood vuole essere leader e vuole rimanere leader anche in quest'altro prodotto Roberto, grazie Grazie a TV, grazie a voi tutti e speriamo che nei prossimi anni ci si rincontra e spero di portare ancora delle buone novità. Grazie. Grazie Fabio.